Le oh, parla, caccia, caccia. Caccia. Tipo le Senti tu taci che c'è la pancia quanto... Mm. Anguria fa il sudore Ah qua siamo arrivati, qua è fighissimo, viene a vedere Sì ma alla fine se è il tuo padre che ci andiamo con noi no, Non che ci stanno... Sì sì lo so, adesso entro Entra dentro Entra, dentro, entra. Vai, vai. È il tubo, non c'è nulla. Vai, vai. Scendi sotto. Occhio alla testa, occhio alla testa. Vai giù, vai giù. Siamo già andati, Ti faccio vedere il panorama di qua, è fighissimo. Poi dobbiamo trovare indietro. Non ce la puoi fare, Mike. No, vai! Ok, la testa! Occhio okay, la testa! Vai avanti! Vai avanti, vai avanti! Ok, là sotto, anche eh, poi è vuoto! E eh non vai! Ti spagni! Vieni, vieni! Non vieni! Guarda qua che figo, vieni a vedere! Guarda, guarda che figato! Hai paura Michael! No, guarda No, ci regge, vieni! Non vieni! si sì, mica è la cascata quella guarda guarda che ci vede la gente c'è la gente Sì! allora facciamo così Marino rimane qua noi scendiamo e ci fa la